Eccolo, io sono barbuto ma non ho la barba Per chi mi segue su TikTok non può non sapere che cos'è la challenge dei cereali Quindi ho fatto un video dove raccolgo tutti gli episodi Quindi buon divertimento So, so che la conoscete perché c'è stato un periodo in cui io dovevo rispondere sì Sono quello dei cereali Ho raccolto tutti tutti gli episodi dal primo all'ultimo Se sei nuovo ovviamente commenta con hashtag nuovo iscritto e Iscriviti al canale, cercherò di dare il benvenuto a tutti quelli nuovi noi ci vediamo venerdì perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica esce un nuovo video alle 18 qua su YouTube Barbuto è sempre piaciuto, ovvio Questo video non ha senso Ha senso Sono cornuto Sono il miglior tiktoker Sono incinta No, questo non è possibile Chi guarderà questo video lascia un like e mi seguirà Avrò il coronavirus. Diventerò pelato. Sono brutto. Questo non è giusto. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Uffa, questo qua non esce mai. Sono stato adottato. Ma come? Mamma, mi devi dire qualcosa? Presto, diventerò pelato. No Questa challenge ha un po' stufato E allora continuiamo Sono un bellissimo ragazzo Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà Questo non esce mai Mai Ho un figlio segreto in giro per il mondo Non sono papà Mangerò il cibo del mio riccio No mm. Buono chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Ma questo non esce mai. Presto perderò la memoria. Cos'è che stavo facendo? Prenderò il coronavirus. Questo non è possibile. In realtà mia mamma è un uomo. Prima o poi questi cereali finiranno. E allora si continua. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Una volta, dico io. Mi farò i capelli viola. Prima o poi con questo gioco soffocherò. E allora si continua. Sono nato storto. Così? Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Ma è possibile che neanche una volta esce? Sono uno scherzo della natura. Io? Stare sul divano non è uno sport. Dove sono i miei muscoli? In realtà, sono nato per sbaglio. Questo lo sapevo già. Chi guarderà questo video, lascerà like e mi seguirà. Ma perché non esce mai? Chi guarderà questo video, lascerà like e mi seguirà. Non ci credo! Finalmente! Sono uno sfigato. Ma come? Entrano tutti oggi. Questa challenge è la migliore di TikTok. Io dico di sì. Sono un fallito. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Non ci credo. Mi farò i capelli arancioni. Direi che viola sono già bastati. Starò un intero anno in quarantena. Meno male, io già non ce la faccio più. Chi guarderà questo video lascerà like. E mi seguirà. Avendo che più questo sarebbe successo. Ho un debole per le scimpanze. Mi piace annusare le scarpe. Prima o poi questi cereali finiranno. No. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. E andiamo così. Mi chiuderanno il profilo TikTok. Non ci provate nemmeno, diventerò un prete. Meno male perché io voglio fare la suola. Nuovi cereali, nuova la corsa. Nella vita precedente ero una vacca. Questo non è possibile. Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. Finita la quarantena andrò a vivere sotto un ponte. Non finirà mai questa quarantena. Ho una relazione segreta con un mio amico. Questo non lo dovevate sapere. Ciao. Sono gay Sappiamo tutti che mi piacciono le ragazze Questa challenge è la migliore del mondo Non ho capito, entrate o uscito Ma entrate. Tra una settimana dovrò tagliarmi i capelli da solo Mi piace annusarmi i piedi Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà Dovrò, morirò, mangiando cereali Fa ah, sempre stato il mio sogno Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà Mamma mia quel barbuto Dovrò tenere questo cappello per il resto della mia vita Almeno per il prossimo mese sicuro In realtà mi chiamo Ernesto <ride> Barbuto non è il mio vero cognome Barbuto sempre piaciuto Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà E andiamo Prima o poi mi crescerà la barba questo non è possibile. Giocare alla PlayStation è uno sport. Ma come? In realtà quando ero piccolo sono stato abbandonato dai miei veri genitori. Oh, come? In realtà indosso intimo femminile. Oggi Ho un tanga zebrato. Una TikToker americana è innamorata di me. Ma come? Barbuto sempre piaciuto? Chi guarderà questo video, lascerà like e mi seguirà barbuto campione questi cereali dal colore sono tossici infatti sono buonissimi I cereali dietro di me mi cadranno tutti in testa in realtà faccio schifo a tutto tiktok barbuto è sempre piaciuto mi seguirai e lascerai like barbuto campione vivo da solo perché i miei genitori non mi hanno mai riconosciuto sì. è barbuto è sempre piaciuto Mood di vita Dovrai mettermi piace e iniziare a seguirmi Madonna entrano tutti oggi Dovrai commentare col nome della persona che ti piace 3 su 3 Questi sono gli ultimi cereali che mi rimangono eh, Non è vero Dovrai commentare col nome della persona che odi Vi tocca Lascerai like e inizierai a seguirmi Barbuto campione Barbuto sempre piaciuto ma come? Questo non è possibile. Il mio migliore amico in realtà mi odia. Chi segue Barbuto è sempre piaciuto. Si sa che il fan di Barbuto è sempre piaciuto. Sono un ritato. Come? Guardare Netflix tutto il giorno è uno sport. Così mi è stato distrutto un sogno. Con questa challenge prevedo il mio futuro. Prepariamoci allora, diventerò uno spogliarellista. Diventerò anche singolo allora Mi andranno via queste brufole dalla faccia Diventerò miliardario Non è giusto questo Questa macchina non funziona Barbuto sarà per sempre piaciuto E eh, si sa Mi seguirai e manderai il video a qualcuno? Incredibile Mi ti Eccolo La mia vita fa schifo Non c'è bisogno di ricordarmelo Da grande diventerò un astronauta Barbuto arriverà sulla luna invece. Chi sta guardando il video lascerà like e mi seguirà? Barbuto, sempre piaciuto. Sono un campione. Un giorno sarò presidente. Presidente Barbuto, che petacolo. Eccolo. Sono un invertebrato. Ma come? Questo non è possibile. La challenge dei cereali mancava a tutti. Ma come? Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà. E andiamo, Barbuto Campeone. Mi tingerò i capelli di blu. Eh no però. Basta per favore. Il mio miglior amico in realtà mi sparla dietro. Vabbè, tanto lo faccio anch'io. E eccolo. I miei genitori si vergognano di avermi. Questo già lo sapevo. Lascerete like e mi seguirete. Barbuto è il campeone. La terra è piatta. Come no? Sono una cattiva persona Non è assolutamente vero Barbuto è sempre piaciuto Eh, non ce n'è bisogno Eccolo Gli alieni esistono davvero <ride> Questo non è assolutamente possibile I miei amici mi odiano Ma come? Barbuto è sempre piaciuto Piaccio a qualcuno Chi sta guardando questo video lascia like e mi seguirà No, comprerò tutto quello che costa un euro su ishi Siete arrivati fin qua vuol dire che avete visto tutta la compilation e siete dei grandi Mi raccomando se vi piacciono gli episodi di Cereali basta che mi seguite su TikTok Vi ricordo che ci vediamo ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica ba ba ba ba, Alle ore 18 qua su YouTube, link in bio per il merch spettacolo